Del vivicità, no? Il prima aprile dell'84, hai detto che c'è stata la prima edizione, eh, una corsa di 7-14 km per riappropriarla. Appropriarsi dei eh, centri storici di 20 città italiane in collaborazione con Lega Ambiente. Tu l'hai fatta? Eh? Io feci qualche edizione. Io, nei primi no. anni 80. La da dire che era molto che non eh, faccio gare. Chi, chi fece la prima edizione, che partecipò alla prima edizione nell'84 è stato un grande, grandissimo atleta. Non mi ricordo, eh, grande interprete dei 3.000 siepi, però insomma tante altre eh, grandi prestazioni, che è Franco Fava che salutiamo, buonasera Franco, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. il giornalista lo sport, e Vincenzo Manco, presidente Luis, buonasera presidente. Buonasera, buonasera a voi radioascoltatori. Allora presidente, non si farà naturalmente il eh, Vivicità, eh, però insomma ci parli ecco, di, eh, di questa gara che mh, insomma, riuniva il mondo, riunisce il mondo. E' eh, eh, uno dei dispiaceri che purtroppo come WISP, ma eh, credo l'intero mondo sportivo, registra come gli altri comparti del paese eh, di un rinvio eh, di una di quella che per noi è il fiore all'occhiello delle nostre manifestazioni nazionali. La prima edizione fu una grande intuizione e ancora oggi riconosciuta dalla Federazione Italiana Atletica Leggera Alfio Giomi che spesso è il nostro presidente della FIDA, spesso nostro ospite nella presentazione delle passate edizioni ha sempre riconosciuto come il Vivi Città è stato il precursore del podismo in Italia abbiamo quindi segnato un pezzo di storia dello sport. Sentiamo dello sport. anche noi della radio perché il via venne dato per radio da Sandro Ciotti. Ecco. Assolutamente. <ride> Nella prima edizione Sandro Ciotti, devo dire che su questo aveva fatto un grande lavoro di sensibilizzazione Van Di Loriga, decano del giornale. Sì, sport, come no, grandissimo scrittore di atletica. Insomma, eh, di atletica. Ne, ne approfitto anzi per ringraziare anche l'attuale direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroli, che per questa edizione aveva ancora confermato dopo il 1984 ancora una disponibilità ad essere media partner nella iniziativa che ci sarebbe sì. dovuta essere e ricordiamo che Massimo De Luca che veniva tutto il calcio minuto per minuto che aveva anche inventato tutto basket e che avrebbe poi condotto a domenica sportiva mise in onda dalle varie sedi commenti insomma dei suoi dei radiocronisti ecco assolutamente raccogliendo appunto anche le testimonianze nelle varie città eh, di quelle che erano state appunto i partecipanti, gli atleti, eh, nelle, nelle 20 città che la prima edizione di Vivicità Città aveva registrato in tutta Italia da, da Osta a Palermo. Mm. Franco Fava eh, tu ti sei espresso negli anni 70, insomma ricordiamo eh, il tuo grandissimo eh, record sui 3000 siepi, 8, 8 18, 85, poi insomma con eh, questo 20 km in, in 58 minuti e 43 secondi tutto sommato di concludere una mezza sull'ore 1 già, già all'epoca, eh, credo, stavamo lì, eh, o, o sbaglio, insomma, non è, tempi... E, eh, eh, eh, eh, eh. Eh. Ricordate questo pezzo dei 20 km o 20.000 metri su pista, fatto nel 77 che è tuttora record italiano. Eh, tuttora record italiano, ma insomma, io, io direi che il tuo forello occhiello, non so, però que, quella maratona di Montreal, cioè voglio dire, insomma, è stata grande anche, no? insomma, voglio dire, e poi gli europei di atletica leggera, quarto a Roma il 74 ai 3000 siepi, eh, hai vinto il campaccio, quindi, insomma, vuol dire, nell'84 forse eri già in disarmo, però, insomma, ci metteresti la firma per correre come correre in 84, forse... Esperienza a vivicità? Ero già in disarmo perché avevo lasciato l'attività agonistica a 29 anni, per cui insomma già in qualche stagione ero passato ad altre attività. Eh, eh, ricordo come eh, c'era un grande fermento in Italia in quel periodo: cioè, fu due anni prima della prima edizione di città, il eh, 14 marzo 82, la maratona di Roma con migliaia e migliaia di partecipanti, con qualche problema anche di circolazione perché insomma avevamo un po' anticipato i tempi anche col pubblicità perché la formula giocente del pubblicità fu che eh, si correvano insieme per impiegare ed era stato poi scogitato un sistema anche grazie alla collaborazione dell'Istituto di Medicina della Scuola dello Sport dell'Acquacetosa che era diretta allora da Antonio Almonte una sorta di compensazione scientifica in base alle differenti caratteristiche del tracciato per cui c'era alla fine 20 gare ma un vincitore unico che a Milano a Palermo ma vinceva, vinceva uno e, e poi in 1984 io feci l'anteprima a Perugia si fece a Perugia l'anteprima l'84 mm. è un anno importante anche per l'atletica la maratona la corsa il running italiano perché abbiamo in autunno poi succede che un certo Orlando Pizzolato vince la maratona di New York. Eh sì, sì. conquistammo la Grande Mela, la conquistammo di nuovo l'anno dopo, sempre con Orlando Pizzolato, tornammo a vincere poi con Gianni Poli e diventammo protagonisti sulle strade di New York in quella che è tuttora la più grande e popolare maratona del mondo. Eh sì, eh sì. Eh, Vincenzo Marco, presidente, lui, tante poi le iniziative che ci sono state, lo Sport per tutti, ehm, tante altre cose legate al vivicità, no? Che si è rinnovata comunque nel corso degli anni. Si è rinnovata, si è rinnovata anche rispetto alla lunghezza, poi l'anno scorso abbiamo deciso di ridurre dai 12 km in cui era diventata la competitiva a 10 sempre per renderla più accessibile a tutti per renderla appunto meno competitiva ma per permettere a, permettere a uomini donne e, e, adolescenti e adulti di poterla, di poterla correre di potersi misurare insieme ad una possibilità invece di percorrere i 2-4 chilometri come percorso ludico motorio. Si è internazionalizzata anche poi in città, quindi noi l'anno scorso avevamo la partecipazione di 38 città italiane, 41, 21 estere, tra cui Sarajevo, Yokohama, Luanda in Angola, Tokyo, gli istituti penitenziari e quindi diciamo è diventata davvero la più grande corsa del mondo come fu appunto definita allora nella prima edizione del 1984 dallo stesso Corriere della Sera, dallo stesso appunto Vanni Lorica che aveva definito il visita la più grande corsa del mondo e credo che ancora oggi possa vantare questo primato per le caratteristiche ma che ha mantenuto pur essendosi modificate nel tempo. A proposito di corsa più grande del mondo, Franco Fava prima citava i nostri italiani a New York quando l'Atletica Italiana veramente sconfinava oltreoceano e, e naturalmente primeggiava. Uh, Vivicità colleziona un albo d'oro di tutto rilievo Pizzolato, Bordin, Laura Fogli Roberta Brunet, Cova, May gli imprendibili keniani già erano imprendibili allora Franco i keniani oppure i bianchi avevano già ancora qualche margine Avevano ancora qualche margine, come anche la perché tu sei, con... sei giunto anche quarto ai mondiali di Düsseldorf nel 77, voglio dire, e lì eh, gli afroamericani, gli, gli africani c'erano, eh, insomma, non è che ce n'erano, eh. ce, erano, ce erano, ma non erano così ancora dominanti. Sì, sì, sì, come lo sono diventati dopo. Mm. Uh, quindi noi ci siamo difesi eh, non a caso nel 2004. Uh, con Baldini abbiamo visto una maratona in cui l'Africa già dominava. Uh, quattro anni dopo la prima edizione di città abbiamo avuto un certo Giacinto Bordin che pizzerò nella maratona di Seul, tra l'altro Bordin, facciamo gli auguri in diretta perché tra poche ore compia 61 anni Sì, sì, vogliamo e fare gli auguri di... pure a Donato Sabbia Franco anche Donato eh, Sabbia eh, doppi tripli mm, mm. eh, migliaia di auguri Donato perché sì. insomma sì è stato sì, sì. diciamo contagiato dal sì. virus ha perso sì. il papà eh, però insomma dalle ultime notizie sembrava che fosse un miglioramento no? In questo momento è in ospedale è uno, uno mm. toto mm. speriamo tutti sì, sì. Certo uno dei più grandi interpreti degli 800 mesi della storia italiana giusto il finalista olimpico eh sì Due volte sì. finalista olimpico, sì, sì, Due volte finalista sì. olimpico. Sì. Grande atleta, campione europeo indoor. Eh, ragazzi, per qui, voglio dire, sì, ci siamo sempre abbastanza difesi, è vero anche tra l'altro che negli ultimi anni i costori africani hanno, hanno preso a dominare lungo e largo in maniera direi quasi incontenibile. Eh, c'è da aggiungere però che nei grandi appuntamenti, che non sono le di maratone, anche queste bloccate, fino a che non si sa, sono state tutte quelle di primavera rinviate in autunno, vedremo, però quando si tratta di un'Olimpia, di un campionato del mondo... Uh, gli atleti europei, non africani diciamo, riescono comunque a difendersi per quanto possibile, ma se andiamo a vedere le liste, le liste mondiali nella Mardona, ad esempio abbiamo sui primi 100 atleti eh, della stagione 98 sono africani eh sì, eh sì. La, la, la, la dura, la dura una volta Steve Ovet, eh, mi disse dobbiamo fare due due competizioni una per loro e una, e una per noi e per quanto riguarda le, insomma, che ne so, le corse dagli 800 in poi ecco, ah, ecco, una volta c'erano le gare a handicap nell'Inghilterra nella, nella, nella <ride> Nell Gran, in gran sì. Bretagna dove è nato lo sport moderno no? mm, sì, è, è, sì. È però probabilmente qualche accorgimento lo si potrebbe fare eh, sei d'accordo? sì, ma, sì no, no, ma, ma qualche accorgimento diciamo eh, eh, democratico nel senso che c'è il campionato del mondo di cross eh, con nove atleti per, per nazione infatti sì. tutte giocate a squadra eh, il primo un africano arriva sempre cinquantesimo, sessantesimo, settantesimo allora quello che Sebastian ho detto a Sebastien il da rivale di Ovet sì. eh, diciamo il numero dei partecipanti per squadra portiamo gli atleti c'era sempre qualche squadra africana qualche atleta africano ma almeno avremo un po' di atleti eh, europei perché sarà più facile comunque portare a ah, dei mondiale di cross uh, tre atleti, anche la proposta H, pertinente no. da chi ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa uh, della IAF World Athletic eh, un'ultima domanda la farei al presidente Vincenzo Manco presidente della UISP, UISP che lanciò questa sfida eh, già dal 1984 prima edizione di fare dei centri storici dei luoghi da vivere e da rilanciare e, e direi che proprio dal vivicittà poi si è presa proprio l'abitudine di andare a fare le All'estero di correre all'estero di scoprire le città ehm, diciamo all'estero correndo, no presidente sì ne approfitto non l'ho ancora fatto per salutare tra l'altro Franco Fava che ha avuto modo in una delle ultime presentazioni delle nostre edizioni di incontrarlo anche di persona. Un saluto e lo ringrazio. E io credo che la sfida del vivicità ancora continui e il vivicità è stato l'abbrivio di quello che poi sono. Fate le esperienze successive in Italia e nel mondo delle maratone all'interno delle città, perché l'obiettivo, in collaborazione con Legambiente di allora, era esattamente quello di intervenire attraverso la pratica sportiva per migliorare la qualità dell'aria e in generale la qualità della vita all'interno delle città, cercando di deconcessionarle soprattutto dal traffico, che poi tra l'altro nel tempo è diventato sempre, sempre più intenso, e quindi garantire diritti, ambiente e solidarietà. Questo è sempre stato il DNA oh. culturale e sociale, quindi il messaggio eh, del Bidicittà ancora oggi è eh, assolutamente molto vivo perché sulle forme di solidarietà noi raccogliamo nelle varie città in cui il Bidicittà si svolge e stiamo già pensando alla ripresa, immaginando di poterlo fare, più o meno tranquillamente all'inizio della prossima stagione sportiva, cioè in settembre, una forma diversa diciamo, del DPC, magari non facendola correre tutte le città all'interno dello stesso giorno, ma immaginare una forma comunque di classifica compensata, magari di nei due o tre mesi fino al 31 di dicembre, sempre se le occasioni e le opportunità di restrizione si saranno aperte e riallargate, per poter riaffermare ancora la forza solidaristica di raccolta fondi. Del nostro IVICità per poter poi anche intervenire con progetti in eh, e allora aspettiamo, in aspettiamo, aspettiamo, in cui bisogno. aspettiamo la prossima edizione della Vicità, speriamo a settembre. Ringraziamo intanto il presidente Luis Vincenzo Manca e eh, eh, Manco, Manco, eh, eh, salutiamo anche il nostro amico Franco Fava. Grazie Franco, grazie, grazie. presidente, grazie. buona grazie serata. Vicità quindi è ferma soltanto momentaneamente per tornare prestissimo. Eh, niente, nessuno fermerà la corsa. Più grande del mondo, la V di Vivicità sconfiggerà la V del virus. È eh? con la vittoria di tutti: V, v, v. Ecco. Piero.